un momento di iniziare a mescolare adesso lo zucchero ritorna a essere granulare, sabbioso è. ed è il momento di mescolare appena cominciato a vedere che diventa ambrato togliamo le mandorle naturalmente io sto usando questa padella che è in pietra però potete utilizzare tranquillamente una pentola d'acciaio l'importante è che abbia il, fondo, il doppio fondo vedete che adesso comincia di nuovo a sciogliersi e a caramellizzarsi lo zucchero Non è molto semplice fare due cose contemporaneamente. Ma appena le mandorle cominciano a scoppiettare, sono pronte. Aspettiamo un po'. ci siamo quasi. Spero che manca tutto qualche secondo e ci siamo. Ecco, adesso mi fermo così sentite lo scoppiettio. Ecco. Abbiamo recuperato tutto lo zucchero che si era sciolto. E le mandorle, come vedete, sono pronte adesso io le trasferisco sulla carta da forno così non toccate con le mani perché sono dolentissime e le facciamo asciugare ecco